Guarda, io per esempio um, ho 21 anni, quindi identifico almeno dal mio punto di vista l'Espresso come, come un punto di riferimento per uh, quelle inchieste articolate che vanno al di là dell'articolo scoop giornalistico, ecco, penso che si parlava delle nuove generazioni. Sì, lo scoop, è... non so cosa intendi per scoop, diciamo la ricerca della notizia che fa parlare di sé a tutti i costi, è un, secondo me è una forma un po' vecchiotta per avere l'attenzione si attira di più l'attenzione con la conquista graduale lunga nel tempo della reputazione che te la fai inchiesta dopo inchiesta articolo dopo articolo eh, pezzo dopo pezzo è, è, non, è, non è una roba che ti fai col botto no? cioè io posso avere anche la fotografia del papa che si bacia con la sua fidanzata ma non è come dire, non è così che acquisto incredibilità, magari venderò tante copie quel giorno lì, però non, non è il lavoro che stiamo facendo noi. Noi stiamo facendo un lavoro in cui, il carità, lo scoop non lo disdegna nessuno, però si ricerca più l'autorevolezza, la, la credibilità, l'affidabilità e la reputazione sul medio e lungo termine. Um, una, una domanda, un consiglio che daresti, ma anche più di uno, diciamo, a chi vorrebbe intraprendere questo tipo di di percorso, di carriera, visto comunque che hai un'esperienza innegabile in merito. Questa è la domanda più difficile di tutta la serata. No, nel senso che quella della del comunicazione, proprio parlare di comunicazione e non di giornalismo, è indubbiamente un declining market, no? è un mercato in declino per le motivazioni che hai detto prima, perché è difficile trovare un modello di business remunerativo, eh, perché i giornali di carta vendono meno, ma la pubblicità non arriva ancora su internet, eccetera, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire che la comunicazione professionale sia destinata a estinguersi, ma sicuramente che sia in una fase di crisi, di difficoltà e di riduzione di downsizing anche dei suoi organici, dei suoi personali, il suo personale è sotto gli occhi di tutti. No? Io all'espresso sono arrivato dieci anni fa, eravamo in 70, adesso siamo in 40, e più o meno è la stessa percentuale che cade in, in tutti i giornali, perché si riduce il mercato, si riducono gli investimenti. Quindi, non è una, un settore in cui tu dici ragazzi buttatevi perché c'è trippa. Detto questo, se, se uno vuol provare a fare io ripeto, l'uso della parola giornalista lo, lo preferisco evitare perché è un po' del secolo scorso. Se qualcuno vuole provare a fare di mestiere comunicatore professionale, secondo me fermo restando che i margini sono stretti, però i margini ci sono ancora. Li consiglio di parlare, dipende da che età uno ha. Se uno ha 20 anni quello che gli consiglio è soprattutto di imparare, quindi di leggere tantissimi giornali, di navigare tantissimo sulla rete. Di imparare le lingue straniere, di andare all'estero a farsi un'esperienza, di uscire dalla visione eh, autoreferenziale ombelicale dell'Italia, di cercare di capire i meccanismi e le logiche con cui vengono fatti i giornali, poi magari per criticarli, però cercare di capirli. Eh, poi, dopo, io non credo molto in tutte queste scuole che ci sono, io, io vengo da una scuola, intendiamoci, però, la scuola mi è servita soprattutto per i contatti, non perché abbia imparato a studiare anche nelle scuole di giornalismo. Non lo so, eh, poi dopo. Eh, è anche vero che in tutta questa crisi le, le poche assunzioni che vengono fatte che sono sempre più meritocratiche ovvio, no? Che essendoci meno grasso eh, i raccomandati per i raccomandati ci sono spazio quando fai un'assunzione all'anno cerchi quello bravo, se no il giornale non esce più quindi esatto. non è detto che non ci sia spazio um, e con questo arriviamo a, a un altro tema che mi sta molto a cuore che è quello della nuova editoria eh, ti volevo chiedere quale pensi sarà il modello distributivo del futuro per informazione cultura, sia per quel che riguarda i giornali che per quel che riguarda i libri? No, dei libri so pochissimo. Già eh, rischio di dire sciocchezze sui giornali, figurandoci su cose che conosco poco come i libri, eh, nel senso che non so come sono i modelli dei libri. Mi pare evidente che anche lì si vada quantomeno verso una. Un, un, un riequilibrio in cui la, la parte digitale aumenta e quella cartacea diminuisce, ma questa è una banalità tale che forse mi non dirlo. Quello che vedo dei giornali è una, eh, come dire, un, una fase di passaggio in cui io non credo che la carta scomparirà del tutto, ma credo che sa, sarà molto più ridotta. Credo che i, i giornali andranno sempre di più verso una comunicazione digitale in parte gratuita e in parte a pagamento con forme molto duttili e molto elastiche di pagamento a seconda di tutto quello che uno vuole avere o non avere, eh, non, non so se, te, se, se questo rado funzionerà e quanto tempo ci metterà, però non credo che la crisi sia infinita, Cioè, una volta che si è ridotto, una volta che il downsizing ha portato a una a quantità di persone nelle redazioni che possano rendere accettabile un modello di business meno grasso di quello attuale, si arriverà poi a un modello di business che è molto, come dire, composito. No? Cioè, tu pensa, quando si parla dell'energia, no? è un paragone che faccio spesso, eh, non è che i combustibili fossili vengano sostituiti dall'eolico o dal solare o dal geotermico, si sostituisce con una grande quantità, di, con un cocktail di tanti elementi diversi, ciascuno dei quali dà la sua piccola percentuale, Ecco, no? che eh, qualcosa di simile stia avvenendo nella comunicazione giornalistica, nella comunicazione eh, in cui no, la, la carta che prima era la comunicazione per eccellenza finisce o diventa uno dei tanti elementi e poi ci sono tanti elementi, quindi c'è l'iPad che dà una sua percentuale, la pubblicità che dà una sua percentuale, la vendita di news magari verticale che dà un'altra sua percentuale, si tratta di trovare il cocktail che appunto non è, non è, non è facile, non è semplice, non è, inoltre, non è immediato, non l'ha ancora trovato nessuno, se stiamo a continui tentativi, è quello che sta facendo il New York Times adesso di questa formula mista, pagamento gratuito, è un tentativo interessante, ma è ancora un tentativo, poi noi italiani si arriviamo sempre dopo. Chiaramente, ehm, comunque per esempio la radio, la televisione, internet non si sono sostituite a vicenda, ma si sono integrate a vicenda man mano, col passare degli anni. Quindi a mio avviso la parola chiave per questo processo dovrebbe essere proprio la convergenza. Quindi, tutte sì, però questa è un po' un'illusione in cui ci siamo cullati per un decennio noi giornalisti. E siccome la TV non ha sostituito la radio, eh, allora eh, ci siamo detti ah, internet non sostituisce sostitu sostitu il giornali. è una sciocchezza, perché è vero che la TV non ha sostituito la radio, però i DVD non sostituiscono i videocassette. Cioè, Non sta detto da nessuna parte che una, una non sostituisca la precedente, no? Può succedere, può non succedere. Io credo che eh, indubbiamente la comunicazione digitale riduce moltissimo la, la, la, la, il ruolo della comunicazione cartacea. Lo riduce. Poi che se elimini del tutto, che ci sia una nicchia di persone che, che dicono un, un certo giornale che va meglio va, va benissimo. Però non è che possiamo dire che siccome la TV non la studiò la radio, allora la carta non va ormai, questo mi sembra assodato che sono senza, no? Così a occhio. Um, Alessandro, più che un'intervista direi che è stata una piccola scuola. Spero sia stata utile di non per troppe sciocchezze. Abbiamo, abbiamo preso appunti, devo dire. E ti ringraziamo davvero per il tuo tempo e di essere stato qui con noi stasera. E Grazie. Spero che avremo modo di incontrarci presto. Volentieri, ciao, buongiorno, buona serata e buon mattino a seconda di quando non lo vedi. <ride> buona serata a te Alessandro, ciao.